Ciao amici, sono Cristian Sespedes e questo è il quaderno di vino. Siamo qua per parlarvi di un nuovo vino, un nuovo vino italiano. Adesso... Cosa Ciao amici, successo? non sono Cristian Sespedes. Cosa è successo qua? <ride> è Ciao ragazzo, eh, questo giro ti anticipato, sono venuto prima io e Quattro volevo anni. sostituirmi... <ride> ti ho lasciato senza parole, ragazzi col sole, un colpo di sole, vedete che è una bellissima giornata, quindi il sole mi fa fare queste cose. Uh, sei pronto? Are you ready? Start? No, so, sono un po' giocato, però... <ride> ti, offro, ti offro da bere, ti offro da bere, perfetto, ti offro perfetto. Vuoi sapere perfetto. dove ti porto oggi? Voglio sapere tutto. Ti porto nel mio paese di origine, io sono originario della Puglia e oggi andremo a parlare di un vino pugliese, per la precisione parleremo di Mesce sussumagnello. Allora, prima di tutto, eh, azienda Albea, Cantina Museo Albea. Siamo ad Alberobello, infatti prende il nome proprio dal paese Alberobello, è un'antichissima cantina di Alberobello, e eh, Alberobello, provincia di Bari, provincia di Bari all'incrocio fra le province di Bari, Taranto e Brindisi. Questo è un prodotto nuovo, eh, originale, praticamente fatto con uve su magnello che sono state recuperate. Era un'uva quasi eh, persa, quasi estinta. Eh, L'enologo Claudio Sisto ha fatto un gran lavoro di recupero e siamo qua alla prima annata di su magnello rosé che esce un 2015. Eh, già il colore del, di questo vino è spettacolare, è spettacolare, è spettacolare è veramente, veramente invitante. Eh, cosa dire allora? Eh, uve. Su 100%, vuoi che cominci a versare? Vedo, ti vedo che <ride> è invi, è, ti è veramente invitante, fantastico. Ti invito, ti invita. Uve su 100%, comuni in cui vengono coltivate, comune di Alberobello, appunto la sede della cantina, e comune di Martina Franca, leggermente più spostato in provincia di Taranto. Eh, eh, vendemmia verso l'inizio di ottobre e affinamento solamente in acciaio, poi bottiglia, vado a versare il prodotto e anche nel bicchiere mantiene le sue caratteristiche. Questa cantina... Eh, a parte produrre questo susumaniello, ha una produzione molto interessante, molto, molto vasta. Eh, tantissimi prodotti, rossi, rosé, bianchi, eh, diverse linee e poi anche uno spumante metodo classico fatto totalmente con uve autoctone, eh, il Donna Gislena, eh, che è veramente una, una, grande sorpresa, una grande sorpresa. Se ti comporti bene un giorno te lo faccio assaggiare. Allora ti prometto che mi comporterò bene. Bravo! Partiamo dal colore, è elegantissimo già il colore, direi che è un rosa abbastanza tenue, non è, non è carichissimo, ehm, il colore già ci, ci invita a... Ah. Al naso, per quanto mi riguarda, eh, mi colpisce subito la freschezza di questo prodotto. Sì, sì decisamente la freschezza e la notte... Not freschezza e mineralità. D'accordissimo cosa senti a livello di, di profumi? C'è qualche frutto? Ti, ti aiuto? Davvero che mi sento un po', un po perso in questo caso. Il no? melograno e se tu ci pensi, anche il colore richiama ai piccoli, ai piccoli eh, melograni, no? Il melograno senz'altro, a livello floreale c'è, più di un fiore, ehm, andiamo, andiamo sulla ginestra, andiamo sulla ginestra sicuramente. Quello, quello senz'altro, molto piacevole sì. anche a livello di profumi estivo. Del resto, la stagione è quella giusta, e quindi assaggiamo. Assaggiamo, direi che la mineralità è iperconfermata. Nota, la fresca, la mineralità molto rotondo in funzione di colore, profumi e sapore assolutamente uh, un'acidità direi persistente lunga lunga lunga che rimane ancora provoca salivazione quindi le, le, diciamo che le, la conseguenza è più che giusta un prodotto che sicuramente tu non conoscevi, ma diciamo la maggior parte, la maggior parte del pubblico non, pensa, non penso che abbia eh, mai assaggiato un sussumagnello. Eh, ribadisco, le uve, le uve non sono non son tantissime, perché comunque la coltivazione è ridotta, stiamo andando in recupero, ma sicuramente a livello di prodotto estivo, prodotto rosato, che è un mercato molto di nicchia, è un prodotto che può funzionare decisamente, decisamente bene. Decisamente, perché… Solitamente ti trovi rosé o molto dolci o molto acidi. Sì. Direi che questo è bilanciatissimo, è piacevole, veramente fantastico. Prima volta assaggiato questo vitigno, quindi grande sorpresa e a livello è... linguistico e a livello enologico. Sì, sì, sì è, è una parola particolare, <ride> non puoi dimenticarla, sussumaniello. Ehm, eh, Questa azienda produce anche altri rosé, sono diciamo che eh, a quelle latitudini eh, il consumo di questo tipo di vino può essere decisamente un pochino superiore a quanto possa accadere qua in Piemonte. E, non... e come nella puntata precedente direi che va perfetto come aperitivo e a livello di abbinamento parliamo anche su pesce crostacei? Assolutamente sì, assolutamente perfetto, sì. sì. pesce crostacei, eh, aperitivo più che calzante, eh, mi piace fare sempre l'abbinamento locale e come abbinamento Sarele. locale eh, io lo andrei a degustare con il capocollo di Martina Franca, un salume eh, molto molto buono, è una coppa, un capocollo eh, che producono proprio a Martina Franca, lavorazione particolare e io lo vedrei abbinato a quello, del resto alcune, le, le, alcune parte delle uve arrivano, arrivano proprio da Martina Franca, quindi Perfetto. chiudiamo l'abbinamento, wow chiudiamo e... l abbinamento, l abbinamento, un... Mi hai fatto conoscere un, un vino bellissimo e, e in ordine di prezzo? Guarda, come... ordine di prezzo non te lo dico, eh, ma per un semplice motivo. Questo è un vino eh, concesso in anteprima dalla cantina, è praticamente uscito adesso, quindi io ringrazio Claudio Sisto. Grazie Claudio eh, per avermi concesso questo onore, piacere fortuna. e fortuna. Diciamo che siamo. Eh, 2015 è la prima annata, la, la prima bottiglia è questa qua. Quale onore è, è straordinario è anche la prima volta che nel programma ci succede di assaggiare un vino così Assolutamente, assolutamente. oggi ti Com sei superato come, completamente. come range di prezzo sicuramente comunque avremo il solito rapporto qualità prezzo eccezionale, eh, io dico intorno ai 10 euro, giusto per dargli una collocazione. Però è tutto, tutto ancora da fare. Innanzitutto abbiamo avuto il piacere e comunque, di, attraverso di condividere. Facebook qui. o in, in successive puntate daremo un prezzo al assolutamente. Sì, assolutamente sì. Ah, a questo sì. punto direi che già non hai bisogno di me neanche per dire A me sono anche in cristiano. Solo ho bisogno di te per il salute. <ride> salute, ciao amici. Ciao, amici.